Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Gianluca. Gianluca, 55 anni. Gianluca ci racconta un pochino la sua storia. Ha avuto un incidente stradale circa 30 anni fa e da quel momento purtroppo ha questa condizione clinica che non lo agevola nel suo percorso di vita. Dopo eh, un periodo di trattamento per eh, il deficit erettico che purtroppo può arrivare quando ci sono delle versioni dollari certo. eh, abbiamo deciso insieme dopo una chiacchierata di fare Gianluca raccontaci Sì, di fare praticamente una, un intervento definitivo che praticamente inserendo una protesi tricomponente con reservoir, pompetta e, e due cilindri che fanno le coppie cavernosi praticamente io personalmente eh, attiverò e disattiverò questa, questa protesi tutte le volte che vorrò, quanto vorrò, dove vorrò, senza quella famosa componente ansia che è stata sempre contraddistinta con i metodi tradizionali che purtroppo col tempo non ci Ci racconti un, più un pochino citato. il tuo percorso da un punto di vista proprio terapeutico, cioè come hai vissuto, convissuto con la tua disfunzione rettile in questi 30 anni? All'inizio forse è complice anche la, il fatto dell'età, 24 anni, dunque praticamente eh, non essendo una lezione completa sotto eccitazione avevo un'elezione validissima, diciamo quasi normale però purtroppo era cambiato già da subito sia il discorso dell'orgasmo e il discorso della durata e già da subito e lì corsi a ripari praticamente con l'andrologo di, di, di allora che mi fece fare un training di papaverina, si chiamava prostaglandina e che praticamente con quello lì riuscivo ad avere appaganti risultati per un periodo, insomma, meno male, sia anche a livello spesso economica che, perché una scatola di fialetti costava pochissimo. E, però c'era sempre il rischio, molto rischioso, di, di, di variare sempre la, la parte, di stare attenti alle infezioni, perché, perché soprattutto dopo c'era anche nel problema del priaprismo che molto, volta, insomma, era la cosa più problematica che mi dissero, insomma, che se rimane bene eh, a lungo in lezione dopo, bisogna andare in ospedale. E, cioè, cioè, effettivamente e no. dunque praticamente però quel periodo lì sono riuscito bene male con questo sistema a ottenere insomma poi l'ultimo ecco, decennio parlo dell'ultimo decennio ho cominciato a riscontrare innanzitutto la diminuzione del pelle quello che mi preoccupava non è che sono uno che mi gioca il pelle tutte le volte però prendendolo in mano magari vedevi una fuoriuscita che eh, non era più quella di prima e dunque ti rendevi conto che magari anche questa riduzione ha cominciato a mettere, insomma, preoccupazione. E poi dopo i metodi tradizionali, eh, parlo delle de varie pasticche, cialis, iaga, eh, eccetera, eccetera, oppure magari eh, quello per il primo step. Come spiegai al professore, magari per discorsi non penetrativi potevano anche andare, però quando si trattava di andare su un discorso magari un pochino più, più penetrativo, eh, no. E, e dunque la seconda fase fu sempre il discorso, non so se posso dire il prodotto, sì, cover jet, eh, sì. che praticamente è quello che si trova, è un costo anche abbastanza è costoso. E praticamente quello lì però sì, dava qualche risultato, ma non sempre. Poi, macchinoso l'utilizzo, poi sempre lo stesso discorso: il rischio di, di infezione sì. o preaprismo che poteva essere sempre dietro l'angolo. E dunque il discorso soprattutto, l'ansia, tutte le volte che io dovevo avere un rapporto avevo, avevo sempre l'ansia che funziona o non funziona, anche la compagna da diverso tempo, però era sempre un po' un discorso eh, ansioso. Sì. A quel punto abbiamo deciso. Grazie messo, a internet, perché la esatto, forza a, di internet Io sono andato su YouTube e ho iniziato, no, la prima volta che ho visto della verità il, il, il, il discorso delle protese penine eh, l, l, l, l, l, non, non, non era il professore, no, era, non mi ricordo più, ho visto sto sistema, questo, che parlavano sia di quelle eh, fisse, sia di quelle tricomponenti. A quel punto pensavo che, perché tutte le volte mi sentivo eh, trasmissioni, anche da parte eh, dei colleghi del professore, parlavano sempre di patologie che non erano di alla mia, cioè la vertebrale, il trauma. Sì. E, e dunque non per dico, forse... Questo è un punto importante, perché io ricevo mediamente, come mi hai scritto tu, sì. al mese almeno 10-15 mail di persone che mi chiedono, paraplegiche che mi chiedono se per loro c'è l'indicazione sì. assolutamente io ho voluto sì. fare questo tipo di eh, intervista documentare sì. questo percorso che speriamo domani sì. andiamo in sala operatoria speriamo che sia eh, un percorso proficuo per tutti sì. soprattutto per la tua qualità di vita proprio per testimoniare la possibilità di risolvere questo problema perché l'impianto di una protesi nelle mani giuste nelle mani esperte è una soluzione per tutte le condizioni di deficit erettile quindi il fatto di essere esatto. paraplegico non è che inibisce esatto. la possibilità quindi è importante anche mandare questo, questo messaggio perché poi come mi stavi dicendo Gianluca eh, uno pensa di dice no ma forse per me non va bene esatto. assolutamente e chi è che ti ha dato la... è eh. stato il mio colloquio a quel punto Ma direttamente... io la saluterei come si chiama? E' il professor Farnetti Federico. Mi devi dare il numero perché poi lo chiamiamo, eh? assolutamente. anzi okay. me lo dai adesso che finiamo? Sì. Il così dottor poi... Farnetti Federico, un urologo diciamo, di famiglia, io andai da lui e praticamente gli dissi che volevo sottopormi a questo intervento. Io regnato di dove, come, quando, perché, perché non sapevo, sapevo solo che insomma ero deciso. E lui mi ha convinto, mi ha detto sì, guarda, io non vedo... Eh, controindicazioni eh, secondo me può fare benissimo però per quanto riguarda questo discorso eh, io ti consiglio di andare da, dal numero uno anzi ha definito il re de, de, de, de questo The King esatto The King eh, che si chiama il professor Gabriele Antonini io eh, a quel punto gelato. sono andato a casa e ho cominciato a guardare video del professore a tutto spiano infatti quando andai la prima volta a visita dal professore si sapeva come sembrava che andassi da un amico conoscente eh, sì, e sì. lì dopo grazie a lui a federico, il dottor federico farnetti eh, che mi ha, cioè, ha dato è, è stato lui che, ha, che ha tirato diciamo eh, se mi diceva che... La col... esatto. se mm. mi diceva che magari guarda è rischioso è pericoloso no no lui mi diceva, guarda io non vedo contabilizzazione fa fare bellissimo eccetera eccetera no anche perché così la tua qualità di vita sessuale com'è? beh adesso come adesso è negativa perché ripeto è sempre è sempre peggio più se va avanti peggio è non, non c'è più con i metodi tradizionali non, non, non, non si riesce più a ottenere Ripeto, io adesso non so da quanti anni eh, si adotta questo sistema. Ma... Beh, la protesi è in commercio da 50 anni, però adesso ovviamente i materiali esatto. sono molto eh, più performanti, più anche i meccanismi della protesi, quindi abbiamo delle protesi certo. di ultimissima generazione. La cosa importante che io dico sempre a tutti i pazienti è che la disfunzione erettile non toglie anni alla vita, toglie la vita agli anni, esatto. nel senso che questi anni che tu stai passando già in una condizione comunque eh, di tra virgolette sofferenza, perché sì. non è semplice sì. La, sì. la situazione in cui sì, ti sì. trovi, avere anche una sì. qualità di vita sessuale che non ti soddisfa esatto. è sì. un qualcosa che assolutamente dobbiamo interrompere e dobbiamo migliorare. Io ti ringrazio Gianluca, domani andiamo in sala sì. operatoria. Spero di rivederti qui con noi per testimoniare sì, sì, sì, sì, sì, sì, il successo. il complesso, Mi, cioè, mi piacerebbe che persone che hanno la propria vita mia eh, non perdano tempo. Ecco, Bene. questo è un consiglio che do io. Ce la mettiamo tutta. Vi ringrazio. Invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'email in sovraimpressione. Grazie a Gianluca e ci vediamo alla, Grazie, prossima. Caro, alla prossima puntata di Dr. Penis.